Aggiungendo il modulo camera è possibile controllare il QR, e grazie alla libreria BM si può comandare dei relay se il pass è valido. L-Touch tutto compreso, il wifi per aggiornare giornalmente le chiavi, la camera da 5 megapixel e le uscite a relè. Scarica l'app verifica C19 dal sito del Ministero dell'Interno, implementa la libreria BM ed è tutto fatto.